L'argomento di oggi è la sanità, la sanità territoriale, tutto quello che deve nascere anche a seguito dei fondi del PNRR sul territorio sul quale e nel quale il nostro paese è in ritardo di decenni. Quindi assistenza domiciliare, assistenza residenziale e tutto ciò che fuori dall'ospedale deve esistere in un paese moderno dove la sanità non è solo ospedale. Il Covid ce l'ha ricordato con veemenza e noi siamo con la cooperazione pronti a rispondere alle, ai bisogni delle persone. Adesso i soldi ci sono, le risorse umane però mancano, bisogna fare una grande campagna di formazione di un operatore sociosanitario specializzato e lasciare che... Il mondo della cooperazione in termini sussidiari aiuti il sistema pubblico a resistere a questa deriva privatistica che purtroppo stiamo registrando.